Salve gente, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Dragon Ball Super ci ha dato la possibilità di conoscere tantissimi personaggi interessanti, ma quanti sono stati sprecati o mal utilizzati all'interno della serie? Ebbene, signore e signori, vi presento la mia personalissima top 6 sui personaggi più sprecati di Dragon Ball Super. Iniziamo! Numero 6. Caulifla e Cale. Like So perfettamente che a molti di voi stanno antipatici questi due personaggi, ma penso che tutto questo rancore verso le due Saiyan possa essere giustificato dalla malgestione delle due all'interno della storia. Infatti, se fossero state introdotte già dalla saga del sesto universo al posto di personaggi noiosi come Vangetta e Butamo, avremmo avuto modo di conoscerle più a fondo, e il loro aumento di potenza e il trasformarsi in Super Saiyan 1 e 2 sarebbe stato ben accettato e coerente, in quanto è passato un bel po' di tempo dal torneo di Ciampa a quello del potere, e le due Saiyan avranno avuto modo di migliorarsi e noi ci saremmo risparmiati la spiegazione ridicola del formicolio alla schiena. Per il resto spero in futuro di vedere nuovamente queste due perché hanno fatto un ottimo lavoro riguardo alla loro caratterizzazione e il loro design. Numero 5 chitela. Altro personaggio introdotto nella saga del torneo del potere. Come alcune delle nuove divinità apparse in questa saga non ci è stato permesso di conoscerlo a fondo e questo è un peccato perché da come abbiamo potuto notare dal manga e dall'anime sia lui che Virus hanno avuto dei trascorsi. Addirittura tra di loro vige un sentimento di odio e rancore per l'altro. Allora perché non fare citare a lui e il suo universo un ruolo molto più importante al torneo del potere? Certo c'erano delle ottime premesse per Gamizaras e Daemon ma sono stati davvero davvero pessimi, e i restanti guerrieri dell'universo 4 non possedevano di certo un'aura elevata simile a quella di combattenti del calibro di Hit o Vegeta. Perché quindi mostrare un personaggio che ha avuto a che fare con uno di grande importanza come Virus, se poi me lo metti da parte in modo brutto? Ah, che spreco. Numero 4. Goten e Trax Ok, iniziamo con sottolineare che questi due bambini hanno rivestito un ruolo molto importante nella saga di Majin Buu in Dragon Ball Z Ma in Dragon Ball Super, beh Devo dire che la Toei poteva gestirli molto meglio Togliendo il caso del torneo del potere Visto che in quell'evento contava molto l'esperienza oltre alla forza E inoltre da quanto si può leggere nel capitolo 38 del manga di Super I guerri di Zeta non sapevano che la fusione fosse concessa Sia la danza Metamore che i Potara I due bambini Saiyan potevano rivestire un ruolo molto più importante Nella saga della risurrezione di F Che ne so, avrebbero potuto impegnare Freezer per un po' fondendosi in Gotenks, mentre Goku e Vegeta erano impegnati ad allenarsi sul pianeta di Virus E non accetterò la frase Eh, ma sono troppo immaturi No no no no no no Freezer è pericoloso quanto Majin Buu E in una situazione disperata Dove Gohan si è indebolito parecchio E gli altri guerrieri hanno difficoltà Perfino con Tagoma Goten e Trunks gli sarebbero rivelati Una risorsa preziosa E avrebbero arricchito quel poco di bello Che presenta questa saga ripugnante Numero 3 Zarbuto Come dite? Non sapete chi sia? Ve lo inquadro subito Zarbuto è un anziano Tsufuru dalla pelle color senape Ed è uno dei guerrieri del secondo universo che prende parte al torneo del potere Vi ricordo anche che i Zufuru sono la razza che conviveva con i Saiyan del settimo universo sul pianeta Plant Finché quest'ultimi non hanno deciso di farli fuori tutti Allora, perché non dedicare maggior spazio a questo personaggio? Perché non spiegare come mai si trovi in un altro universo che non è nemmeno gemello del sesto o del settimo? Perché Vegeta non lo ricorda? conosce nemmeno visto che è stato suo padre a raccontargli che è stato lui a massacrare Tsufuru cioè hanno dedicato una puntata intera a un mac marrone e a un cecchino senza carisma piuttosto che a un personaggio la cui razza ha uno stretto legame con i Saiyan ed è stata cancellata dal padre del principe Vegeta lo stesso Vegeta che partecipa alla stessa competizione a cui partecipa Zalbuto. Davvero assurdo Numero 2 Majin Buu Stesso discorso di Goten e Trunks ha rivestito un ruolo importante nello Z ma è stato messo da parte in Super e in maniera davvero brutta devo dire. Pur senza la sua parte malvagia, Majin Buu resta uno degli esseri più potenti dell'universo un genio del combattimento con una gran voglia di combattere perché razza di motivo farlo diventare uno Snorlax che dorme tutto l'anno quando nello stesso Z abbiamo verificato noi stessi che gli bastano solo 5 secondi per riposarsi pensate a quanto sarebbe stato utile contro i re di vivo Freezer Nel torneo di Ciampa e in quello del potere Che senso ha allora Dedicargli una puntata in cui si è allenato Ed è diventato più potente, più ganso L'unico momento di gloria Gliel'hanno fatta avere solo contro Basil Ma poi hanno deciso che Krillin e Tessinan erano più interessanti Del Demone Rosa Ma per favore Numero 1 Monaca. Ed ecco qui il personaggio inizialmente più misterioso e intrigante di Dragon Ball Super, ma che alla fine della fiera si rivela il più sprecato di tutta la serie a mio avviso. Avevo grandi aspettative per questo personaggio La cui forza detta di Beerus era superiore a quella di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue Ma alla fine si è rivelato soltanto una copia storpiata di Mr. Satan Scelta noiosa e ripetitiva a mio avviso Si poteva fare di tutto con questo personaggio Potevano inventare anche qualche capacità letale alle divinità che possedeva solo lui Ma no, Lui doveva servire soltanto a motivare Goku e Vegeta Come se non fossero già abbastanza motivati dalla presenza di esseri potenti come virus e ciampa probabilmente molti di voi la vedranno diversamente da me e saranno in disaccordo ma io rimango comunque del parere che monaca è e rimane il personaggio più sprecato di tutto dragon ball super bene gente qui finisce il video